Se ci avessero dato questa scarpa nel 2018 avremmo detto sicuramente che rappresentava la migliore innovazione del mondo podistico per quell'anno. In realtà questa scarpa è stata lanciata nel 2020 e il secondo modello, l'Infinity Run Flyknit 2, è del 2021 e noi colpevolmente in ritardo raccontiamo nel 2022 l'essenza di questa scarpa che dal nostro punto di vista rappresenta davvero un affare per podisti amatori che volessero correre a lungo e non necessariamente in maniera intensa perché è super scontata rispetto invece a quanto avevamo visto nel 2020 ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 285 grammi drop 9 34 mm nel tallone 25 mm nell'avampiede anche se Nike sul suo sito non pubblica più i dati eh, del differenziale è una scarpa con un'automine flyknit con uno spazio discreto nell'avampiede se considerate che con il lancio delle Epic React lo spazio era molto inferiore qui sicuramente vi troverete davvero bene rispetto al modello precedente ha un collarino laterale che consente una stabilità importante sia nel tallone ma si ha anche un bloccaggio abbastanza buono grazie al flywire sappiamo benissimo che la tomaia è eccezionale ma al tempo stesso che la linguetta non è pensata in maniera così efficace sentiremo tra poco cosa ci dice il prodepodista ha un battistrada con una gomma generosa presente su tutto l'avampiede e che fondamentalmente sarà destinata a durare a lungo utilizza un intersuolo in react che è sicuramente molto durevole sicuramente molto reattiva ma al tempo stesso purtroppo è stata superata da altre intersuole e di conseguenza se la trovate in maniera scontata avrete sicuramente la possibilità di fare un grosso affare secondo me questa scarpa dà meglio sicuramente sia per i lunghi lenti sia per corse eh, rigeneranti tra l'altro se avete visto pubblicato con Andrei i prezzi di Nike io lascio la parola al prodepodista che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa nei prossimi giorni anche se passa l'elicottero ci saranno ulteriori recensioni in Nike stay tuned soprattutto alla fine del video che vi racconteremo di cosa parleremo voi nel frattempo stay strong keep running ci vediamo alla prossima io come al solito vado a avermi un coffee Andrea siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Infinity Run di Nike dopo 400 km, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, sì, 400 km, 400 km spicci. Ti devo dire che rispetto all'inizio un pochino si è ammorbidita. Buona scarpa, forse ci voleva col mezzo centimetro ancora di gomma per renderla la, la degna sostituta della vomero. Però siamo una pega su ammortizzata. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? ecco infatti per quello che ti dico una Pegasus ammortizzata perché rimane nelle scarpe dai 75 kg in giù e invece poteva andare a, a coprire un po' tutto il, il pubblico di, di Nike eh, quindi anche sopra i 75 kg rimane una scarpa da lento non di più ripeto per atleti che pesano sotto i 75 kg eh, ritmi ti direi da, dai 4 al chilometro fino ai 5.30 tranquillamente e secondo te invece per quali distanze le suggerisci, le raccomandi e comunque per quali distanze si possono utilizzare? Ecco qua la domanda è interessante perché comunque è una scarpa per, per i lenti di tutti i giorni ma anche per i lunghi de, per in preparazione maratona o mezza maratona quindi sopra i 20 km tranquillamente sono utilizzabili, sono abbastanza dinamiche, non stancano il piede e le gambe. Sappiamo che Nike predilige il fast e quindi mi chiedo, la utilizzeresti anche per correre velocemente? Un atleta da, per dire qualche numero, da un'ora e quaranta e mezza a tre ore e trenta in maratona secondo me la potrebbe usare tranquillamente con, con buoni effetti diciamo, non, non, non la vedo così male. A livello di Tomaia, come l'hai vista e eh, soprattutto nei cambi di direzione questo Flyknit ti ha convinto? Eh, ultimamente ce l'hai su questi cambi di direzione. Allora, Tomaia buona, molto buona, uh, non mi ha creato nessun problema di sorta né di, né di vesciche né, né con la famosissima callo che ho sul, uh, sul mignonino sinistro. Scarpa precisa perché ha questo collare uh, che credo che gli, gli sia lui che dia molta stabilità alla scarpa. Quindi, niente, ti dico su questo: super. E invece confermi o smentisci quello che ci hanno suggerito in tanti del discorso linguetta? Sappiamo che il nostro modello è comunque eh, abbastanza recente, cosa ne pensi? La linguetta fino, fino a 200 km continua a dire ma a me sta durando, a me sta durando, a me sta durando Forse stavo un attimino più attento a metterle su, un giorno la sistemo e sento sprac E sì, confermo che sia su una che sull'altra si lasciano andare Poi strappata completamente no, sugli angoli però si è lasciata andare eh, ovvio che dopo nella corsa non crea assolutamente problema nella chiusura non crea problemi però in effetti sta, sta roba qua non è che sia proprio il top tra l'altro Andrea ho comprato una uh, macro lens per vedere uh, la scarpa più da vicino so che tu non sei molto d'accordo con i miei acquisti però comunque nei prossimi giorni anche, ci sarà anche questa innovazione sul canale. Sì, credo che questo sia l'unico canale sulla faccia della Terra che sia in perdita costantemente invece che in guadagno, però vabbè. Dal punto di vista della lacciatura cosa ne pensi? Ma la lacciatura non è male. <ride> Il problema è sempre quando dopo devi tirare un attimino la linguetta che hai paura di tirarla perché si strappa. Quindi mi piace come allacciatura, se, se fosse un pochino diversa questa eh, linguetta sarebbe tutto più bello, però vabbè. Invece a livello di battistrada cosa ne pensi? Battistrada alla fine mi sono trovato molto bene, sai, non, non devo annotare nulla. Uh, guarda, per essere a 400 km ha tenuto molto bene, direi che di meglio non si poteva fare, quindi bene. L'Intersuola React come l'hai valutata durante le tue corse lente ma anche durante i tuoi fartlek? L'ho provata anche in sprint in salita, ti dico rispetto allo zoom X siamo dietro anni luce, eh, buona mescola, ma avrei detto ottima mescola se non ci fosse. se non fosse esistito il, lo zoom X. Primi chilometri, come ho detto prima, a fine 200 km mi sembra un po' duretto, ho detto boh scarpaccia, eh, poi invece è migliorata e devo dire che comunque ci corri lenti con voglia. Invece a livello di sensazioni ci cioè, avevi raccontato qualche anno fa che eh, i primi chilometri con il React erano più difficili, confermi oppure, oppure smentisci? Sì, sì, te l'ho detto, i oh, primi 200 km mm, poi meglio. E Invece a livello di primi chilometri... Di una corsa di 12 km? Non lo so, non saprei dirti, non ci ho fatto così tanto caso forse perché qua c'è tanto tanto React e credo che sia il premium quindi... poi diciamo che ho corso relativamente col caldo tutto questo periodo quindi davvero boh, non lo so, eh, ma secondo me non c'è più questo grosso problema A livello di stabilità, ci hai raccontato che comunque il collarino la rende stabile, cosa ne pensi? Bah, eh, che hanno fatto anche questo accrocchio sul baffo, che hanno fatto, messo dalla plastica dove c'è il baffo e rende praticamente la tua maglia in Flyknit più, più salda, quindi in generale è una scarpa molto, molto ammortizzata eh, non l'ho sentita cedere troppo, quindi bene Secondo te qual è la durata di questa scarpa? Ma eh, guarda, sono arrivato a 400 km, sembra ancora nuova, se la dovessi mettere in lavatrice davvero faresti fatica a dire che è usata, e anche se non si mettono le scarpe in lavatrice, eh, quindi ti dico secondo me gli 800 km ci arriva tranquillamente, poi forse si può rischiare qualcosa in più. E secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Che È una buona scarpa per fare i lenti, eh, relativamente dinamica. Uh, non parlo di prezzo perché tanto dopo me lo tagli perché dici che non sono eh ma vabbè l'avevo già detto cosa ne pensavo questo qua è l'altro grosso problema di cui non abbiamo parlato anzi adesso a vederla così proprio un disastro questa era appiccicata le prime due corse tre, forse quattro corse, dopodiché si è staccata e ha incominciato ad essere ballerina e l'unica scarpa dove la, toma eh, la, la soletta si, si muove in continuazione e, e rischia di creare delle, delle pieghette che poi danno fastidio durante la corsa. Invece ultima domanda, quando testeremo le nuove scarpe che sono o usciranno tra poco di Nike? Allora, qualcosa sta volendo in pentola, io te lo dico, voglio, la voglio 27 cm e mezzo la Invincible 2, quello sicuro la sto aspettando un po' come il Natale per i bambini, quindi... Però prima uscirà il Fast Pack e quindi non escluso che io e te testeremo anche quella scarpa. Beh c'è la strict Fly sicuramente che, che dovremo provare, sono curioso perché c'è Zoom X su una scarpa che dovrebbe essere da, da medio barra gara e oltre alla la Zoom Fly praticamente da, da allenamenti non c'era niente. E sono, sono curioso quindi per, ave, per provare una scarpa da allenamento veloce che in casa Nike mancava fondamentalmente sono un pochino dubbioso invece su, sulla mancanza della, del carbonio su questa scarpa da, da allenamento che potrebbe essere da gare corte invece boh non lo so vabbè proveremo e poi non è escluso che possiamo essere i, pli, i primi atleti, magari non elite, che testano queste scarpe in Italia. Sono, sono contento, per fortuna che un pochino di, come si dice, di riconoscimento c'è. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.